Ciao a tutti, oggi prepareremo la quiche di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè, uno scalogno, olio extravergine d'oliva, zucca tagliata a pezzi, dado ai bimbi, uova, latte, formaggio spalmabile, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale scalogno E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riumiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti. 120 gradi, velocità 3, riuniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo la zucca, il dado, Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti, 100 antiorario, velocità soft. La zucca è cotta, versiamola adesso sulla base di pasta brisè. Mettiamo momentaneamente da parte la nostra pasta brisè. Mettiamo adesso all'interno del boccale le uova, il formaggio spalmabile, il latte, il sale, il pepe, e la noce moscata e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 4 versiamo il composto sulla base Chiudiamo i bordi. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. La guiscia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Quiscia di zucca.